Il Movimento 5 Stelle ha appena provato alcuni importanti cambiamenti nella sua struttura organizzativa. Si è pensato di rispondere alle moraggie di voti, migliorando la comunicazione interna, la capacità di far squadra e puntando su una maggior competenza dei candidati. Ma non è stato pensato nulla per avvicinare al Movimento nuovi iscritti e forze fresche. Un obiettivo che potrebbe essere raggiunto facilmente migliorando alcune funzionalità del portale di accesso al Movimento, ovvero il sistema Rousseau. Qui voglio proporre una soluzione per rendere più facile il coinvolgimento dei cittadini e la condivisione dell'attività, senza bisogno di facilitatori e portando da subito un po' di futuro dentro il Movimento. Una soluzione che parte da un presupposto, l'aver fatto del «copiateci» un motto del Movimento. E allora per quale motivo lasciare che tutta la banca dati degli atti presentati dai consiglieri del Movimento, fatta di interrogazioni, interpellanze, mozioni delibere, sia accessibile solo agli iscritti? Perché rendere la funzione sharing della piattaforma uno strumento utile di fatto solo agli eletti per scambiarsi informazioni? Per incentivare la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica basterebbe rendere questa funzionalità del portale accessibile anche ai non iscritti e con qualche piccolo accorgimento 2.0 rendere la produzione di atti una possibilità alla portata di tutti. Mi spiego meglio. Com'è che un cittadino si avvicina alla politica? Mettendo da parte ragioni ideologiche, per chi ancora ne ha, direi che nella maggior parte dei casi la spinta viene da un bisogno, da un problema, da qualcosa che ci tocca da vicino. Fatico ad immaginare uno che si avvicina al movimento appassionandosi all'idea di seguire un percorso formativo fatto di tutorial online, test di apprendimento, eccetera. Mi risulta invece facile immaginare un cittadino che ha un problema sotto casa, per esempio la raccolta dei fiuti che non funziona, le buche nella strada, gli alberi del viale che vengono abbattuti il quale si mette a cercare delle soluzioni praticate altrove da persone che hanno avuto gli stessi problemi e si documenta. Sono stato consigliere del Movimento per un anno, prendendo il posto di un consigliere dimissionario. Una volta in consiglio, il mio problema è stato, e adesso come si scrive un atto? In rete ho trovato una bellissima guida alla redazione degli atti amministrativi, scritta dall'Istituto di Teorie Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR, che consiglio vivamente di scaricare a chi è interessato. Collegato a questo istituto esiste un progetto, ormai purtroppo abbandonato, per la creazione in maniera automatica degli atti amministrativi. Si chiama PADOX e in rete sono disponibili alcuni video che mostrano come potrebbe funzionare. In pratica è un sistema che, semplicemente introducendo parole chiave, è in grado di restituire un atto scritto completo di tutti i richiami di legge. Con uno strumento di questo tipo qualunque cittadino sarebbe in grado di produrre un atto, farlo proprio e sottoporlo ai consiglieri del proprio comune o trasformarlo in una petizione affinché venga discusso in consiglio comunale. È un forte incentivo per passare dalle parole ai fatti in senso civico e a documentarsi usando come traccia il facsimile di atto prodotto dal sistema. Insomma, un mezzo per stimolare la cittadinanza attiva. Io non sono un informatico, quindi correggetemi se dico delle fesserie. Ma per mettere in piedi un sistema del genere dovrebbe bastare creare una banca dati di file scritti in XML, e quindi non PDF come adesso, e istruire il sistema definendo i criteri con cui deve produrre il documento finale. Il CIRSFID dell'Università di Bologna ha già ideato uno strumento che si chiama LIME e che potrebbe essere sfruttato per la creazione di atti in maniera automatica. Questa mi sembra una soluzione intelligente per avvicinare le persone al movimento ma nulla vieta che a portare avanti un progetto di questo tipo possa essere una qualunque altra realtà, un'amministrazione comunale, per esempio. Se l'idea vi piace, condividete questo video. Io spero che arrivi anche ai piani alti del movimento e convinca chi di dovere a mettere mano alle funzionalità del portale Rousseau per fare uno strumento più democratico ed universale e permettere così al movimento di recuperare terreno.